Ciao a tutti, io sono Cristiano Racca, sono design engineer in Topics. Eh, Topics è un consorzio no profit che si occupa sia di tecnologia che di eh, progetti innovativi internet based e fortemente tecnologici. Qui all'evento Abito Fisto io ho parlato di dati e in particolare di big data la visione di, di topics sul, sull'argomento Big Data è, non tanto improntata a quello che è il termine quindi la buzzword dietro questo, questo tipo di dinamica quanto soprattutto sulla tematica della formazione, infatti dal 2012 ad oggi, ad oggi ci occupiamo di formare eh, i cosiddetti data scientist ossia persone altamente preparate all'utilizzo e alla gestione dei, dei dati mm? e lo facciamo attraverso un corso che si chiama Big Data DIVE, il corso è arrivato quest'anno alla sesta edizione, partirà fra pochissimo e all'interno del corso ci occupiamo di insegnare le tre componenti per noi chiave della tematica della gestione dei dati, quindi il coding, la data visualization e soprattutto la data science, intesa con machine learning e network science. Vi ringrazio per l'invito a questo evento e ci vediamo presto, ciao!